Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questo incantesimo del crogiolo le corna ce n'è anche un altro ed è la coda, quindi dirigetevi qui in questo posto ma se volete quest'altro incantesimo della coda iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina perché dopo questo tutorial ce, ce ne sarà un altro quindi ragazzi questo è il famoso posto dove, dai, siete andati tutti ormai, quindi chi se lo aspettava che si trovava sotto la torre del baluardo, io non lo sapevo, veramente, io non lo sapevo. Quindi per quelli che sono veramente dei fan su questo gioco, e quindi hanno esplorato bene bene The Ring, avete già trovato questo posto. Ok, Quindi mi raccomando, dirigetevi da questa parte, buttatevi qua sopra sul cornicione, sempre più avanti e come avete visto all'inizio del video io mi sono buttato giù su questa roccia che si è distrutta e mi ha fatto cadere giù anche Abbiamo anche trovato uno scudo a mandorla mm, Niente male, niente male <ride> Quindi scendiamo sempre più giù Perché lì, proprio lì, ci sta aspettando il nostro carissimo amico eh, Il crociolo, quel bastardo che non muore mai Per fortuna è da solo, non c'è anche suo fratello con la spada eh, Quello è bello grosso e eh, c'è anche le corna benvenuto quindi ragazzi una volta sconfitto sto tizio ci dropperà così la forma del crociolo le corna quindi ragazzi se il video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like se volete l'altro tutorial la coda iscrivetevi attivate anche la campanellina. Quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.